Tic-tac, tic-tac, tic. Quattro scaffali pieni di orologi, neri, bianchi, fucsia, rossi bordati di nero e color canarino, modelli economici per tasche che si sentono importanti, file e file di mobilio assieme ad accessori delle stesse linee, dritte e sterili. Scusi? Scusi! Eccoli, i maledetti delle risorse umane, mettono al banco informazioni dei ragazzetti al sapor di latte materno. E chissà cosa fanno i giovani su quei monitor, sempre girati verso il muro. Di sicuro giocano, oppure ci guardano le figure porno. Sì, signora, cosa posso fare per lei? Senta... Io voglio un orologio. Il ragazzo mi guarda strano, forse ha appena spento una canna. Tiene pure i capelli rasta, se li sarà lavati l'anno scorso per la laurea della sorella, che adesso si laureano tutti, pare ci siano gli sconti sui cervelli. Mi ha ascoltato? Voglio un orologio! Eh? Uh, ah sì... Deve andare. Stringo le mani lungo i fianchi e lo guardo cattiva. Poi inizio a camminare, trascinandomi dietro il ragazzo in stato di trance. E superano i divani attorno alla postazione PC, informazioni commesso. E arrivano agli scaffali del TIC-TAC. Questi sono gli orologi, signora, dice lui con la voce di chi ha appena perso i denti da eh no, eh no, ma che cosa fa? Ma mi indica pure con le mani! Pretenzioso! Portami rispetto! Potrei essere tua madre, anche se forse non avrei cresciuto. Mai! Cerco un orologio non digitale. Gli occhi del commesso sono lucidi. L'effetto delle canne, lo sapevo! So... S sono questi, signora, sul secondo scaffale. Lo so! Io li voglio senza il tic-tac. Io non dormo se fanno tic-tac. Signora, deve prenderli digitali. Credo siano gli unici a garantirle che... Io credo proprio che dovevi nascere in Africa e imparare a cavartela fra il deserto, le botte, ...e i soldati bambini. Senti... ...a questo punto glielo devo chiedere... ...hai studiato? Sono laureato... ...filosofia. Laureato in filosofia e non ragiona! Una volta ti davano le cose, titoli compresi, se volevi qualcosa... ...non potevi leggerti i libri fatto di canne e dare gli esami mai provato ad andare all'estero? No, no signora. Patetico, si mette le mani in tasca e vive il suo imbarazzo quasi fosse giustificato. All'estero hanno gli orologi senza il tic tac. Senza lancette? No, con le lancette anche colorate. Sì, signora. Ecco mi indica nuovamente gli scaffali tra di questi forse qualcuno fa rumore piano piano che non lo sente io non voglio il piano piano li cerco muti altrimenti non dormo guardalo si è smarrita la pecorella rasta adesso cercherà di liquidarmi con scuse bla bla bla signora c'è la fila dai divani io lavoro al reparto divani, nella postazione delle informazioni. Dovreste servire tutti! Forse perché spendo meno di uno che compra un divano non ho diritto ad essere assistita. Ah, signora! Le mando un collega, se la veda con lui! Lo guardo, si allontana, magro, sfatto, coi capelli cotonati... E lui... E ha una divisa giallo scuro. Dentro l'ipermarket dei mobili i colori accesi, paiono standardizzati e incanalati. A lasciare quel tocco di finto alternativo deve spiccare la merce, non l'uomo. Aspetto. Braccia incrociate. Circa 30 minuti di tic tac. E quando arriva un uomo, coi pantaloni neri, la giacca arancione e la faccia di chi avrebbe tanto bisogno di uno psicanalista, non gli esce niente di meglio dalla bocca che una. Le garantisco, gli orologi elettronici senza lancette sono graziosi e non la disturberanno durante la notte. Potrà sognare in pace. Guardi questo, con le lancette color... color nero. «Ma che brutta società! Nessuno ti ascolta!»